Noi ragioniamo per modelli e cerchiamo di costruire modelli. Ma cos'è un modello? Un modello è qualcosa che aiuta a riprodurre qualcos'altro. Un carta modello è un modello di carta che aiuta a riprodurre un vestito. Quindi se compro un modello di carta, il cartamodello, poi a casa perdo della stoffa e sono in grado di fare un vestito eh, analogo a quello che ho visto al vero. Quindi un modello è qualcosa che eh, aiuta a serializzare, a riprodurre una, in maniera eh, analoga eh, o quantomeno simile determinate cose. Ma un modello è anche un qualcosa di prototipale, cioè il modello, no? Eh, io, che sono molto bello, faccio il modello e poso. Per non io, chiaramente, ma eh, qualcuno che è molto bello eh, fa il modello e posa, e altri si ispirano a quelle forme perché rappresentano un ideale di bellezza. Perché vengono additate perché rispetto a quella, a quella cultura sono, appunto, un'idea di bellezza, sono un modello. E quindi ci si invecea. Cioè. Quindi, quando noi parliamo di modelli, c'è sempre questa doppia ambivalenza, no? C'è il concetto del è qualcosa che è giusto, che è buono, che è desiderabile, quando si parla ad esempio di modelli di bellezza, no? Allora è questo che si è anche la critica a questo tipo di concetto di modello. Eh, oppure l'idea di è un qualcosa che ci aiuta a replicare. Allora, su questa ambivalenza, chiaramente, ehm, è dall'unione di questa ambivalenza però che esce fuori il concetto di modello che abbiamo... Che, che, che, come lo applichiamo noi, perché da un lato, nel costruire un modello, noi cosa abbiamo fatto e cosa facciamo? Noi vediamo, eh, entriamo in contatto con determinate esperienze, entriamo in contatto con dei singoli casi specifici e cerchiamo di capire che cosa ha reso possibile che questi casi eh, potessero esistere, potessero essere realizzati e possono, e, e, e possono funzionare. E poi cerchiamo di estrapolare dal caso specifico quelle componenti che possono essere considerate generali, quindi che non sono legate alla contingenza specifica che non sono legati a un caso, a una peculiarità, che non sono legati ad esempio a quella specifica società, a quella specifica zona, a quella specifica famiglia, a quello specifico gruppo di persone. Quindi cerchiamo di, di estrapolare degli elementi che poi dopo possono aiutare altri a riprodurre lo stesso, la stessa eh, esperienza, un'esperienza simile, e combinando insieme diversi di questi elementi peculiari, di questi, eh, di questi cuori, Costruiamo poi dopo una struttura che, aggiungendoci qualcosina del nostro ovviamente, eh, permette di realizzare qualcosa di simile alle cose buone che abbiamo visto. Cose buone intendo proprio dire cose che noi abbiamo ritenuto che fossero buone, cose che hanno reso felici, perché abbiamo fossero buone, cose che hanno reso felici, che rendono felici le persone che stanno dentro, cose che nel nostro caso permettono alle, eh, permettono alle persone di vivere meglio e eh, alle loro attività economiche di eh, confrontarsi meglio con il mondo attuale. Al noi il buono è questo: cioè quando vediamo che ci sono situazioni che permettono alle persone di vivere meglio e eh, a loro, in quanto agenti economici, di eh, confrontarsi con l'attualità in maniera eh, positiva, quindi senza minori ansi, con maggiore possibilità di, eh, di successo, allora noi riteniamo che lei sia una cosa buona e chiaramente senza far male a nessun altro, e per noi ci mettiamo anche un po' di etica, ecco. eh, giusto? E allora noi diciamo che bella questa cosa qua, serve da riprodurre e noi la vediamo come modello, allora costruiamo il modello in maniera tale da aiutare altri. A realizzare questa cosa e quindi da questo tiriamo fuori l'equivalente del cartamodello quindi un, un set di istruzioni una serie di indicazioni che messe una in fila all'altra poi dopo aiutano le persone a eh, riprodurre eh, e riprodurre chiaramente attualizzando modificando personalizzando ma in generale che li aiutino quindi pur attualizzando purificando ma a riprodurre esperienze simili o analoghe con eh, una ragionevole probabilità di successo ecco, questo è un po' l'iter, no? quindi sia l'idea di certo c'è qualcosa che ci è piaciuto e che vogliamo replicare ma poi anche il modello è qualcosa che aiuta altri a rifare cose simili a quelle là quindi se ti sono piaciute quelle esperienze seguendo questo modello riesci a mettere in campo, a riprodurre una cosa che non sarà uguale a quelle, ma che sarà simile, riconoscibile come appartenente allo stesso filone, ma attualizzato e calato nella torella.